In questa puntata, io faccio versi strani. L'ingegnere guida un'auto rosa, specificatamente uh, Barbie California, e il ragioniere parla da solo. Pronto avvocato, mi dica? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati su Assetto Corsa Competizione. Il 19 aprile per gli amanti di questo gioco è stata una data importante, perché Kunos ha rilasciato un nuovo aggiornamento la patch 1.9.0 che ha migliorato e sistemato un sacco di problemini e soprattutto ha implementato un sacco di novità. Ora, non mi soffermo su quelle che sono state le novità perché è già passato qualche giorno ne hanno parlato in tutte le salse, specie Aris che è sempre molto bravo e perde tutto il tempo necessario per spiegarci le cose, tutto il tempo necessario necessario, ma proprio tutto il tempo che serve, insomma Aris è proprio uno che te la vuole spiegare bene la roba. Perciò trovate in giro, nei vari canali o nei vari articoli, tutte le informazioni su questo aggiornamento. Quello che vi voglio dire io è che se possibile sono riusciti a migliorare un gioco che già mi piaceva tantissimo. Il force feedback migliorato, le sensazioni di guida sono migliorate, la guida è diventata più divertente, insomma tanta tanta roba. Ma lo stesso giorno hanno rilasciato il DLC GT3 non mi ricordo come cazzo si chiama 2023 GT World Challenge è un DLC che include tre macchine nuove la Ferrari 296 la Porsche 911 GT3R e la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 più la nuova pista di Valencia quindi la redazione di Trop Gear ha deciso di inviarci proprio a Valencia per testare le nuove macchine e vedere qual è la migliore Ciao a tutti, l'avvocato mi ha chiesto di provare il, la nuova Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 uscita col nuovo DLC di Assetto Corsa Competizione questo perché ormai è arrivato talmente in alto eh, che fa fare il lavoro sporco agli altri e comincia a demandare il lavoro sporco ad altre persone il lavoro sporco questa volta lo farò io utilizzando appunto questa vettura versione specificatamente eh, Barbie California sul nuovo tracciato uh, di Valencia e Riccardo Tormo e lo farò nel peggiore dei modi possibili ovvero saltando in uno dei server pubblici a cacchio di cane di Assetto Corsa Competizione vedremo come ce, la, come ce la caveremo sono arrivato a qualifiche concluse quindi partirò praticamente ultimo quale miglior modo per provare una vettura se non partire da dietro e cercare di schivare le persone eh? anche per vedere la maneggevolezza del mezzo Oh mio Dio, sta, sta Porsche che è subito andata... Ok, come non detto. Ci riproviamo? Questa volta abbiamo addirittura 4 minuti di qualifica. Quindi, ragazzi, possiamo almeno partire un po' più avanti. E sperare di non... Eh, di non fare una fine miserabile. Allora, secondo me, eh, le GT3 su assetto corso competizione si possono dividere in due categorie. La prima... È quella che eh, non sterza nemmeno a pagarle eh, Però sono molto stabili E la seconda è quella che magari ti entrano meglio in curva Però tentano di ucciderti Nel mezzo della curva stessa Ecco Questa è la Lamborghini Mentre intanto faccio passare questo durante il mio giro Buono Perché la pruasa della mamma Comunque Stavamo dicendo <ride> Questo fa parte della prima categoria Questa, questa Lamborghini Quindi devo fare delle manovre Soprattutto in un circuito bello tortuoso come quello di Valencia Devo, devo fare delle manovre degne di America's Cup Dell'America Cup Devo cazzare la randa Però in compenso mi dà cioè, abbastanza sicurezza uh, Pure quando tenta di scapparmi in uscita di curva Che uh, comunque la posso tenere Ecco, devo mettere la prima in curve dove con altre macchine Potrei entrare benissimo in seconda Sto utilizzando l'assetto aggressivo base Quindi magari con 2 uh, tre botte di setup bello assestato Si potrebbe aggiustare leggermente la situazione Però la tendenza della vettura è quella Dalla stabilità però al sottosterzo feroce Il che è, un, è, è quasi doloroso in curve come quest'ultima uh, di, uh, di Valencia Dove bisogna entrare con un approccio in ritardissimo Per riuscire a uscire in maniera decente io, purtroppo, non ce l'ho fatta e mi devo accontentare della sedicesima piazza in griglia di partenza, sarà un casino. Il fatto che io sia quasi l'unico deficiente con la Lamborghini in griglia di partenza mi fa pensare che forse non è la macchina più veloce del lotto Credo, credo. L'accelerazione però sembra buona, perché nonostante le mie classiche partenze con i tempi di reazione di un, di un radio sotto cocaina Sotto camomilla più che sotto cocaina Sono riuscito comunque a tenere botta alle varie persone E sembra pure che sia riuscito abbastanza a sopravvivere Oddio Oddio, oddio Comunque poi adesso, a parte le prestazioni della, della vettura, uh, a me esteticamente le Lamborghini sono sempre piaciute un casino qui. Con questo design uh, che ha sempre ricordato in tutte le vetture, uh, tipo un'astronave spaziale. E questa vettura non fa eccezione, anzi se vogliamo è anche più cattiva uh, rispetto alla controparte del passato, mentre... Tanto stavo per perdere la vita con questa, diciamo, pinna caudale che uh, esce fuori dalla parte del tettuccio. Non è un buon inizio. Oh, c'è un'altra Lamborghini. Allora esistono altre Lamborghini in questa. Dove cacchio eravate? <ride> Detto questo, cioè, è fighissima da vedere. E, e poi non è nemmeno tanto male da guidare, è solo un po' tendente al cioè al sottosterzo, scusate. Ecco si vede che pure quello là davanti uh, ha le mie stesse sofferenze. Oddio, passo... se passa all'esterno qua mi devono intitolare un Nobel. Ovviamente mai una gioia. Altro incarciolato, ottimo. E un altro che davanti deve scontare una penalità andando in box. Quindi guadagnerò altre posizioni a buffo Vai che se n'è andato Vai che se n'è andato E non ritorna più Alla Laura Pausini No sta ritornando purtroppo Però sto all'interno Adesso però si prenderà all'interno Potrò fare nient'altro che capitolare Ah ovviamente poi se sto parlando di sottosterzo Parlo di sottosterzo in entrata di curva Perché in uscita di curva Fortunatamente c'è modo eh, Di farla un po' sovrasterzare Se proprio non riesce a stare dentro Adesso ce la dobbiamo vedere solamente io E quest'altra Lamborghini Senza nessun altro Una roba tipo Clint Eastwood Ecco, questo dicevo quando con l'acceleratore puoi comunque farla sovrasterzare un pochino Per salvare la pellaccia Uh, come è andato largo Ultimo giro O la va O la va Vabbè Come non detto, però Devo dire, alla fine, che per tutte le peste e corna eh, che ho detto a questa macchina, al sottosterzo di questa macchina soprattutto, eh, si lascia guidare, c'è molto di peggio. Non lo so. Vedendo che ero l'unico deficiente, uno dei pochi deficienti ad averla presa, però, probabilmente eh, c'è qualcosa di meglio nell'otto, però. Daremo parola agli altri espertoni del video. Ciao a tutti ragazzi, è il ragioniere che vi parla, è davvero modenese doc e da chi è ferrarista da sempre Mi è stata assegnata la Ferrari che è quella onestamente che speravo Bello della diretta però Pronto avvocato mi dica? Ho le chiavi in mano, sono pronto a entrare in pista con la 296 La Porsche? No la Porsche, va bene avvocato Willkommen Zimrazer to Stuttgart allora, prima cosa che vedo, che noto, oltre al 34 pollici ultrawide che hanno deciso di mettere al posto della dash, ma cosa cacchio è quella leva Passo a destra, cosa mi dovrebbe rappresentare Porsche, un freno ma cos'è? Su ACC non tutti hanno valutato che questa macchina in realtà era già presente, non in questo allestimento che è l'allestimento R, se non erro, R se non erro. Ma ne allestimento della cap, cioè della 992 gt 3 Cap, quindi con praticamente tutto quello che ha questa macchina, eccetto una cosa fondamentale, però il traction control. E vi posso già dire che le sensazioni sono infatti molto molto simili. Però le sensazioni sono molto simili, quindi molto buone già dal giro 1. Non so se merito tutto della macchina o anche della nuova fisica sui cordoli, delle gomme, delle sospensioni portano a guidare in maniera molto più naturale per quanto avere le sensazione. Adesso mi sembra che tutto sia più prevedibile e se succede qualcosa mi sembra di capire il perché. Io avevo già fatto qualche giro su quest'auto due giorni prima della gara del campionato AC Endurance per provarla, a Imola però. E mi era, mi era sembrata molto buona. Adesso che la provo comunque un circuito nuovo dove ho girato praticamente niente se non su MotoGP. 2017 probabilmente e confermo quanto, quanto sentivo quanto ho sentito mercoledì è eh. la macchina funziona da dio è veramente piacevole, c'è una scioglievolezza, i metri cioccolatini di Porsche hanno lavorato veramente veramente bene. Sarà perché sono abituato comunque a macchine che non freni neanche col paracadute come la McLaren G4 o anche la G3 e... Però mi sembra tutt'altro. Allora, forse ha un po' poco mordente all'inizio. Quello sì. Se non hai il piede completamente pigiato ha un po' poco mordente. Però dopo mi sembra che si recuperi molto, molto bene. Non... non ha assolutamente il carattere eh... della vecchia. Non è così mortale e anche come comportamento non è così brusca. Mai avrei pensato dopo 10 minuti di avere la confidenza di poter spingere però mi dà una confidenza che devo dire non provavo da tanto l'ultimo giro considerazioni finali la macchina la userei sì anzi vi dirò di più che lo dico quello nego probabilmente sarà la mia main gt3 per il 2023 per dare la misura di quanto cacchio mi è piaciuta. Eccolo qua. Vedete, questo l'ho fatto ovviamente per lo shoulder drive, tu, eh, avvocato. Lo può tagliare, eh? Bella da guidare. Un sacco di dash simpatiche che, come sapete, è la cosa che mi interessa un sacco. Piccate Porsche, piccatela con fiducia, raga, perché ne vale la pena. A parte per quella leva in bassa destra che... Da ragioniere è tutto per questa prima prova, Avvocato io le ridò la linea per la Sua 296 e alla prossima! Oh ragazzi, innanzitutto voglio dire che sta Ferrari è bellissima, e questo mi sembra già un buon motivo per dire che è la migliore, Cerchiamo di fare un po' amicizia con questo tracciato di Valencia che noi conosciamo soprattutto per MotoGP, un altro dei motivi per cui posso dire che sta Ferrari è sicuramente la migliore è perché all'interno della macchina come vedete Ferrari ci ha messo un bel iPhone sul cruscotto perché stavano un po' a budget, così se per caso vi serve un Whatsapp mentre fate una gara potete sempre installarvi l'applicazione. Poi a parte gli scherzi si tratta comunque di un 3000 V6 B-Turbo e una cosa bella rispetto alla controparte stradale di sta macchina è che Ferrari ha deciso bene di prendere la parte ibrida della versione stradale e buttarla nel secchio, in realtà è obbligata dalle normative FIA ma già me fa risultare più simpatica sta cosa bella mamma mia, ti dà veramente soddisfazione la guida sta macchina molto docile rispetto alle altre due secondo me subito intuitiva, per andare abbastanza bene, non, non te devi impiccare bello pure il sound, a me piace il rilascio soprattutto, sentite il rilascio eh? Comunque a livello di guida è veramente super intuitiva Ecco, mentre dico super intuitiva siamo avventi per campi, ma questo è compreso nel prezzo del biglietto. Mi sento di dire che a breve ci saranno solo monomarca Ferrari che se sta macchina continua così. No, scherzo perché in realtà pure le altre due sono valide. Ma secondo me questa qua c'ha qualcosa in più. Un giraccio proprio, però se siamo riusciti a portarsi a casa un quarto posto Evidentemente pure altre ci stanno a piedi misure con la pista. Bella, bella, bella, mamma mia mamma mia speriamo a curva 1 non ci cannonano ora ragazzi stiamo facendo servizio per troppe gear non ci venite addosso ok scatta lumaca ma oh, questo non è colpa della macchina sono i miei riflessi aiuto aiuto c ho l'orefice qua davanti non c'è è addosso uno So io che ho preso il uh, il coso là il dissuasore boh non so come si chiama e dai vaffanculo però e porca m***a dai va famo un giro di qualifica magari valido quanto è bella da guidare sta macchina mamma mia gira di gira di gira di gira no. non ti rende non ti rende divenila tienila testa dentro non fa scherzi Ok ragazzi, stavolta partiamo quattordicesimi, era meglio la gara di prima che partiamo in quarti, però ci vorrà un po' di tempo per capirla, però ragazzi vi posso dire che sta pista è veramente veramente bella, porca miseria. Partiamo dietro a Pickle Train, Roscoe Pickle Train, stiamo proprio in una posizione 14 cioè quattordicesimi, il censoschieramento è proprio il punto migliore, devo farti venire addosso. Green light. Go, go, go. Comunque sta macchina è proprio bella raga, cioè ti dà proprio il piacere di guida oltre alle prestazioni. Attenzione, c'è sta Lamborghini che fa l'eroe qui. Allora, tutto sommato. Attenzione, piccolo train, fai il bravo, spintare la sua, so eh, eccolo. Eh, una Porsche ci ha tiberato il posto. E se dai proprio dei fidati a una e va a qua Poi dici, perché uno non vuole fare stanze pubbliche sul setto corsa a competizione? L'auto allora, cazzo è andato. Oh, ha sbagliato strada. Ma c'era una macchina che volava Pronto, torre di controllo, abbiamo visto una Ferrari 296 Pronto? Sto provando una Ferrari, pronto? Ah, grazie, ciao ragazzi per questa puntata di Trop Gear direi che è tutto la macchina migliore secondo me l'ho scelta io ovviamente se non avrei scelta un'altra ma fatemi sapere anche secondo voi qual è la macchina migliore io ringrazio 505 Games che mi ha inviato questo DLC per provarlo sono stati veramente molto molto gentili vi ricordo che lo trovate su Steam al prezzo di 12,99 che non è assolutamente un prezzo esagerato se calcolate dentro ci sono tre macchine una pista, su altri giochi vi sarebbe costato più di 50 dollari. Detto questo, vi ringrazio come al solito del tempo che abbiamo passato insieme, fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram per sapere quando sto in live, perché spesso organizziamo delle gare proprio su Assetto Corsa Competizione, dove possiamo correre insieme. E quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!